Buongiorno, siamo, Buongiorno. Qui, siamo qui con il dottor Abbazzari, io sono Max Gaetano, un inviato speciale della pagina Facebook NoCensura.com Parliamo del Bilderberg, tutti gli anni siamo andati come NoCensura al Bilderberg 2014, 2015, 2016 2014 era a Copenaghen, 2015 a vicino Innsbruck, 2016 a Dresda eh, ovviamente eh, dato che quest'anno è in America è un po' più problematico andarci e quindi vi facciamo una diretta spiegandovi cosa sta accadendo in Virginia, uno stato degli Stati Uniti il dottor Abazzari è un medico che si occupa anche di fruttarismo e di dieta fruttariana lui è italo-iraniano e ci parlerà anche del perché l'Iran non viene mai coinvolto nel Bilderberg eh, vuoi anticiparci il fatto che per esempio le, non ci sono banche straniere in, in Iran? No? Sì, l'Iran innanzitutto è stata sempre una preda diciamo un obiettivo di quello che è il governo diciamo un mondiale cioè hanno provato sempre a eh, prenderla come sono riusciti invece però a fare eh, con l'Iraq, l'Afghanistan poi la Libia, la Siria eccetera anche l'Iran è sotto i riflettori chiaramente perché è un tassello mancante importante e strategico per quello che è poi il nuovo ordine mondiale chiaramente, quindi non mi sorprenderà sicuramente vedere i prossimi attentatori o finti attentatori che avranno sicuramente il passaporto Itali iraniano, iraniano pochi le, Ir le banche che... straniere possono entrare in Iraq? Allora in Iran. la cosa sconvolgente è che ho visto proprio il, la crescita esponenziale del dell'Iran in quanto negli ultimi dieci anni c'è stato un boom pazzesco un boom economico proprio dovuto al fatto che non ci sono banche estere all'interno dell'Iran non sono uh, vittime e anche quindi poi complici cioè vittime la cittadinanza e complici invece il, il governo del signoraggio quindi la moneta è realtà del popolo. Cioè la Goldman Sachs non c'è in Iran. No? Non esiste la Goldman Sachs, non esiste un'ambasciata americana. La, non so, la, Morgan Stanley, la, la Banca Rothschild. No, assolutamente niente. Per questo viene demonizzata e eh, ad esempio hanno demonizzato il fatto che avesse la bomba atomica oppure che eh, l'ex presidente Ahmadinejad disse che eh, praticamente, era cioè praticamente era contro il governo israeliano disse: insomma, che certo, fece le accuse. Diciamo che la pagina non censura non è contro gli ebrei, anzi ama non gli sa. ebrei, ama tutti i semiti, no? perché purtroppo i giornalisti ignoranti non sanno che i semiti sono sia gli ebrei non, che gli arabi. Certo. Non si tratta e, di antisemitismo ma di certo, eh, sionismo. Di antisionismo, la, la pagina io stesso e il dottor Abbazzari siamo contro il sionismo cioè contro la politica inventata nel 1800 dalla famiglia Rothschild una famiglia antisemita cioè contro gli ebrei e contro gli arabi, la quale si inventò la politica del fatto che bisognava um, tornare nello Stato di Israele prima dell'arrivo del loro messia, adesso non discutiamo di religione ma la, la, la, la, le loro testi sacri dicono che bisogna tornare, degli ebrei dicono che bisogna tornare in Israele Solo a seguito dal del Messia. A fine dell'Ottocento pure il motto, no? tipo una, per un popolo senza terra, una terra senza popolo. Esatto, cioè, come se non esistesse esatto. la popolazione. Ora, a meno che il Pessia non sia Rothschild, cosa di cui ovviamente qualsiasi praticante della religione ebraica potrebbe dubitare dovrebbe dubitare, quindi ehm, noi non siamo a favore degli ebrei e degli arabi, tant'è vero che in Iran gli ebrei sono perfettamente integrati e vivono fianco a fianco a mm, musulmani Beh, la stessa che... cosa, la stessa cosa avveniva, cioè, avveniva in palestina prima dell'arrivo dei sinistri c'erano ebrei musulmani cristiani che, che vivevano pacificamente a braccetto, certo. a braccetto, a braccetto. Fatta questa corposa premessa, dopo ci parlerai ancora meglio delle banche. Direi anche che le banche iraniane danno il 20% di interesse sui depositi attenzione, dopo ripori, 5 anni. questo concetto. Dopo 5 anni dal deposito di mh, credito all'interno della tua banca, la tua banca iraniana ti fornirà il 20% di interesse se tu non ritiri quel, sì, quell'ammontare. sappiamo che non sono semiti eh, i... Mh iraniani Ma noi stiamo parlando del fatto che c'è questa finta guerra religiosa fra Islam. Certo, non esistono guerre religiose, ma e, guerre con e orte, e orte, chiaramente Gli iraniani sono gli eredi di, di, di, di, della Persia, di Ciro e di um, come si chiamava quello sconfitto da Leonida di Serse no? quindi, eh, fatta questa corposa premessa, c'è cioè il Bilderberg ha in, nello stato della Virginia, ogni 4-5 anni che lo fanno in Europa il Bilderberg viene, avviene, uh, viene fatto negli Stati Uniti um, a parte uh, gli inviati di no censura appunto i, i, io sono andato al Bilderberg 2014 in Copenaghen, 15 in Innsbruck. tutti sanno, 16... presumo che cos'è il Bilderberg spero adesso Scusa, lo, okay. lo spiegherai tu. Um, fatta questa corposa premessa um, di... vediamo chi sono gli italiani che sono andati al Bilderberg anzi prima spieghiamo cos'è il Bilderberg Birken è praticamente una diciamo, delle riunioni che fanno periodicamente i più potenti della terra, non sono ovviamente soltanto qualche misero politico che è alla fine una pedina di questa scacchiera, ma in realtà sono eh, grandi banchieri, grandi industriali, presidenti multinazionali. Eh, Quest'anno ci sarà anche il personaggio importante italiano, che vi dirà Max tra poco e si sì, eh, riuniscono in maniera ovviamente mh, segreta anche se ora ormai eh, sono stati scoperti ovviamente ci stanno tantissime persone che fanno delle dirette e dei video proprio eh, fuori da questi hotel dove loro si eh, riuniscono in totale segretezza Quindi, eh... esatto, scusa se ti interrompo un secondo però dobbiamo gioco forza menzionare degli eroi mondiali che sono eh, i ragazzi di We Are Change i ragazzi di Infowar, il canale YouTube di Alex Jones, che portano, alla luce. che portano alla luce con questi video fatti sia in diretta che montati e che io ho conosciuto personalmente a tutti i Bilderberg. Certo, e l'altra cosa interessante, ah vabbè, ovviamente sapete che l'associazionismo, il cospirazionismo, cioè soprattutto l'associazionismo segreto è vietato, non so se conoscete l'articolo La legge Anselmi che deriva dall'articolo 18 della Costituzione che ovviamente punisce eh, c'è cioè ognuno è libero di, eh, di associarsi ma non in, in segretezza ovviamente quindi bandisce ovviamente quella che è la, la massoneria, la loggia P2 e questa è stata una legge fatta durante il governo del, del, del presidente Bertini nell'82 nel e, e quindi ovviamente stiamo parlando di cose che non si possono ovviamente fare e purtroppo ci sono anche personaggi italiani eh, anche del nostro governo che partecipano, come partecipò Draghi, Monti in passato, tutta Letta, una partecipazione, cioè, cioè, tutti che poi, guarda caso, vengono scelti dopo queste riunioni, anche dopo, da dare a capo, vengono scelte per, uno, decidono chi attaccare, quindi probabilmente l'Iran sarà sull'agenda di, di questo biller per quelli prossimi, perché ovviamente è uno dei pochi paesi che ancora non è sotto il dominio di questa, degli Stati Uniti, ma soprattutto del, quello che sono... Il governo di FIRCIONES i veri capi insomma. sono la Banca Rothschild no? tant'è vero che il Bilderberg viene organizzato dai servi della Banca Rothschild, ovvero da Rockefeller esatto, il, prendo... car il carnista Rockefeller che ci ha lasciato l'anno scorso, quindi quest'anno l'organizzatore è Kissinger, colui che ha uh, sterminato. Uh, Intere popolazioni compreso Salvador, Rockefeller, uno dei Rockefeller che disse: Datevi il potere di eh, stampare la moneta e non mi interessa chi governa. E me ne fotterò di chi fa le leggi. Esatto. Ehm, volevo citare anche ehm, Charlie Sch Skelton del The Guardian perché, non solo We Are Change, non solo InfoWar, ma anche The Guardian parla del Bilderberg. Di solito, ehm, La Gabbia di Paragone ne parla. Quest'anno, non so se ne ha parlato, se è già finita il programma o meno. Ovviamente ne parla anche Cosmo Frutteremo 3M, adesso ne comincerà a parlare anche Fruit, Fruit Evolution e la pagina Cucina Carpotecnica su Facebook. Dato da che il, la vera risposta al Bildenberg è il Fruttenberg che viene fatto due o tre volte l'anno, specialmente la del Galluzzo al lago Passignano sul Trasimeno, dove vengono riunite le migliorimenti del signoraggio per contrastare il Bildenberg. Anche perché per uscire dal sistema la cosa più potente è diventare autonomi, quindi sul piano alimentare, sul piano energetico, perché non c'è un altro tipo di rivoluzione possibile, penso. No. Anzi, se andiamo a, non so, protestare, fare casino ad esempio a Montecitorio, anche mettere una bomba a spaccare vetrine, ovviamente il sistema fa comodo, perché così la giorno dopo... Eh, creerà delle leggi ancora più restrittive aumenterà lo stato di polizia quindi alla fine facciamo il gioco loro ovviamente come sempre certo. quindi il segreto è diventare autonomi che è la cosa che risparmia di più tra... e diventare autonomi anche sul lato politico come la svizzera che ha gli strumenti di democrazia diretta come il referendum legislativo cioè un referendum non come quello italiano finto farlocco e idiota che non ha il uh, quorum ma il referendum svizzero elegge il giorno dopo che viene, che viene um, vinto Dico questo perché in Svizzera sta per essere votato un referendum legislativo che si chiama Moneta Intera. Loro li chiamano i referendum, li chiamano iniziative. Quindi l'iniziativa Moneta Intera portata avanti da degli eroi svizzeri, praticamente vuole chiudere il signoraggio svizzero. O meglio, vuole che quando la banca farà un prestito, deve avere i soldi in cassa. E non e quindi deve... È la stessa cosa per cui hanno fatto fuori alcuni sconosciuti come Kennedy, Lincoln, Moro. Sbaglio, sì. sì. Tra l'altro in Iran la riserva frazionaria non esiste, le esatto. banche hanno i soldi in cassa e esatto. quando prestano i soldi non ci sono interessi, non ci sono i famosi interessi usurai, ma di, mh, la condizione per prestare i soldi è diventare soci di colui del, del mutuatario: Esatto, anche perché la moneta è del popolo perché devi pagare alla banca? Quindi se tu interesse. vuoi che ne so, fare eh, un meletto e chiedi i soldi, no? su 100 ettari, puoi fare un meleto chiedi soldi a una banca iraniana, lei ti dice sì, mi piace il progetto, è etico, io divento socio al 20% o al 10%, quello che è, e portiamo avanti questo progetto. E tra l'altro ti ridà dà veri soldi e non virtuali come le nostre banche che ci dà. Ci cioè accreditano un numero che è eh, virtuale che non esiste e poi guadagnano nel momento in cui te dovrai ridare quei soldi. Quindi o esatto, ridarai esatto. soldi reali frutto della tua fatica, esatto. oppure visto che non avrai soldi darai la tua casa, la tua macchina, i tuoi beni, per cercare di ripagare un debito nato, ripeto, da un, un presente. Due clic al computer. Esatto. E questa esatto. è una cosa che purtroppo non, non riusciamo a vedere, non vogliamo capire. Ma eh, si capisce il momento in cui noi andiamo a ritirare i nostri soldi dal conto corrente. Quindi vedrete come a Cipro, no? vi ricordate che hanno messo i militari di fronte alle banche nel momento in cui la gente andava a ritirare? Perché, ovviamente, se andiamo in 100 a ritirare. 20 o 30 mila euro l'uno, ovviamente non, non ci saranno quei soldi all'interno perché, ovviamente, vi eh, hanno prestato soldi virtuali. Quei soldi non ci sono. Loro, ovviamente, li utilizzano per i loro sporti fini alla fine, no? li riciclano anche esatto. per esatto. Non so, armi o traffico. A proposito, delle banche: eh, sosteniamo quindi l'iniziativa Moneta Intera contro il signoraggio bancario svizzero. Che se loro vincono il referendum, ha cascata in tutta Europa dirà ma perché loro hanno la moneta intera e noi abbiamo la moneta debito, quella che il professor Giacinto Uriti ha magistralmente spiegato al mondo, Auriti è il Delia dell'economia e della giurisprudenza e a sua volta Delia è il Lauriti dell'alimentazione, certo. sostanzialmente non che cos'è cos il Bilderberg? Praticamente è una riunione dei servi, dei banchieri, perché i rossi, certo non vanno al Bilderberg. Fanno riunire i loro servi, iniziando dai Rockefeller, dai, i, loro, cioè, i loro servi diciamo, bancari. Dando delle direttive, quindi i loro servi politici, Kissinger, o adesso ci diremo chi sono esattamente, quest'anno c'è cioè anche l'inviato di Trump, McMaster. E ovviamente i servi principali chi sono? I giornalisti, no? Servi per definizione. Servi, servi come in sì, sì, sì, sì, sì, sì. i 99 boss. Esatto, esatto. E, Beh, facciamo un po' i nomi di faccio, faccio italiano. Aspetta, volevo leggere esattamente la legge Anselmi, dice che eh, sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente, quindi non è che il Bilderberg, siccome si sa che c'è, si sa chi ci va, sfuggia a reati della legge Anselmi. La legge Anselmi dice chiaramente che qualsiasi organizzazione segreta alla quale si riunisce, che è segreto quello che loro fanno e si comunicano, e che hanno il potere, data la loro rilevanza sociale, di modificare le leggi e la Costituzione, perseguono reati affini alle associazioni segrete massoniche. Quindi dice la legge, sono proibite associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni massonico-segrete. Giusto? Esattissimamente. Facciamo dai dei nomi, dei nomi, dai, i nuovi andiamo italiani, i nomi. gli andiamo, schiavi, andiamo. i servi per il... I servi dell'Italia per i Rothschild sono... Allora, ecco, ecco. allora, il servo numero uno, John Elkan, che tra l'altro oggi... Eh... Che stasera pipperà in maniera particolare, forse. Oggi c'è la finale, no? Come, come al Bilderberg di Dresda c'erano gli europei e nessun italiano, no? I piteci, i famosi piteci lambrenedettiani, loro seguono il calcio. Cosa parla un piteci? Per le ossa, no? Calcio, bene, sì, come dice Calabrese, la maggiore certo. fonte di calcio è lo stadio. lo stadio. Quindi John Elkan, che è il capo della Juventus, eh, in, in, invece che andare a vedere la finale, snobba la finale, cioè i juventini, meditate, snobba la finale e va. Beh, ma se l'hanno richiamato il servo, il servo obbedisce. Il servo, eh, obbedisce. il servo obbedisce, ma lui non è un servo come Spartaco che si ribella... A Roma, a Roma e perché lui vuole l'uguaglianza, voleva Spartaco. No? Fu beh, uno eh, dei primi grandi. È un servo trattato bene, quindi gli conviene. Cioè, Era la coca chi la compra alla fine. Diciamo che lui, ehm, come ah, tutti beh, i che... servi dei banchieri, prendono le briciole come i politici. Quindi, John Elkan a rappresentare eh, la Fiat, gli agnelli e chi più ne ha più ne gente metta. Gente fantastica tra l'altro. Eh. Esatto, poi clamorosamente Fabiola Gianotti, capa del CERN di Ginevra. Cioè, stiamo parlando di una delle strutture tecnologiche più avanzate al Molto. mondo, quindi un loro servo e il capo dei licenziati del mondo. Siamo in buone mani, l'energia no? nucleare in mano a una persona, magari riceve un ordine e Beh, da, in un, un giorno caliamo di qualche milione di pensiamo persone. Pensiamo che Trump può toccare il bottoncino per lanciare i missili nucleari e Trump diciamo che ha la, la, diciamo la cultura media di quel capo della Nord Corea, no? l'amichetto di, di, di, sì, sì. di, come si chiama, quello che va sempre in Nord Corea, Ra, Razzi. razzi. Poi abbiamo Sandro Gozzi, uno dei capi del PD, amichetto di Renzi, segretario per gli affari europei, membro di spicco del PD. Del PD quindi PD presente massicciamente. Beh, la sinistra, no? <ride> la sinistra... Mh, manca Pisapia, no, Pisa Pisa come mai? Forse, forse mi sa che Pisapia però è lì, eh? Perché ricordatevi che anche gli sospettabili come la Bonino andò al Bilderberg e poi divenne commissario europeo. Letta andò al e divenne capo del governo, Monti andò al Bilderberg e divenne capo del, del governo, Clinton... Ma sono tutte casualità, te sei un complottista. Sì, sì, dai, no, no, sono la legge delle cose. Ma poi l'ho votato io, Monti, mi pare. Hai votato sciolta civica? Sì. Mi sa che non si può votare. Poi perché... ovviamente i servi italiani per quanto riguarda la carta stampata e la tv, cioè i servi giornalisti, sono Gruber per il Polo per il Polo la 7, eh? Molinari per la stampa. Severnini per il corriere. Tanto allora, Molinari poteva anche evitare di andare perché la stampa è l'organo della Fiat. Ehm, ci sono vari commenti online. Volevo leggervi uno dei più interessanti. Come sia possibile per un giornalista accettare di assistere ad un simile evento senza scriverne una riga? È un mistero. Siamo ah, perché forse i giornalettai sono sempre anche loro servono, non posso scrivere una cosa... No, sai cosa dicono i giornalisti? No, ma noi seguiamo la regola di Chatham House che sottoscriviamo all'atto dell'ingresso. Questa regola di Chatham House stava sul manuale delle giovani marmotte ehm, copiata da Topolino e Pippo e dice che se delle persone si mettono d'accordo di non comunicare quello che si comunicano fra di loro, all'esterno vige questa regola per la quale forse vengono uccidati. Se non la rispettano, perché ah. giuridicamente non ha nessun, non ha alcun valore questa regola, se non per Topolino e Pippo. Sì, Ti hanno tagliato la testa, torna un po' più di più. No, in no, via, vabbè, non c'è L'importante è problema. Qua importante, importante il contenuto: quindi questa regola di Topolino e Pippo, chiamata Chatham eh, impedirebbe a Lilli Gruber, che è una decana del Bilderberg, o alla Maggioni, Vi siete richiesti come mai la Maggioni va al Bilderberg e poi diventa il capo della Rai? Non, vive, bastava, strano, strano. non bastava, fare l'amichetta di Gubitosi per diventare capo della RAI, doveva andare a vita. E eh, lì è tipo l'iniziazione, no? Senso, sono su cui... Sì, tipo Scala and Bons, no? I presidenti degli Stati Uniti arrivano tutti dallo Scala and Bons, Teschio e Ossa, o la trilaterale. C'è la segreta, la segreta, la però chi ne parla viene, viene preso per complottista. Quindi dove siamo? A Chattili. Stato della Virginia in America, perché, come sapete, l'America è una federazione di stati, come Di che America. si parlerà? Di che si parlerà? Ma è tanto... che l'ordine del, giorno... del giorno è tanto. Sì, ma non... l'ordine del giorno è sempre fumo negli occhi. Uno, perché non lo puoi verificare, perché tanto la Gruber non te lo vorrà mai a dire. Okay. Due, perché tanto l'ordine del giorno è parlare di cazzate, fare confusione, fare tipo la bizona dei no 555, perché nessuno parli del signoraggio bancario perché nessuno parli degli strumenti di democrazia diretta che possono abbattere il signoraggio bancario come il bilancio partecipativo statale o il referendum svizzero, affinché nessuno possa diventare libero in una ah, società naturale, nei co villaggi fruttariani. Ma come non ci vogliono liberi in salute i nostri governanti? No, loro attraverso Big Pharma tra l'altro ci vogliono lungo dei genti. Lungo dei genti? Lungo dei genti. Bello, Dunque vogliamo dire chi sono i partecipanti stranieri, cioè allora morto Rockefeller, morto un papa se ne fa un altro, adesso è Kissinger l'organizzatore del Bilderberg, poi c'è Rivera di Ciudadanos che sarebbero i populisti di destra spagnoli che cercano di fare le scarpe o a, ehm, come si chiamano agli altri popolisti di sinistra, ehm, Podemos, Podemos. Insomma, grazie alla regia, c'è cioè un suggerimento. Il nostro gobbo. <ride> no, no, è perfettamente dritto. E mm, Christine Lagarde, na, forse la più grande prostituta del mondo, capa del Fondo Monetario Internazionale, cioè quel ente che tipo va in Argentina e gli dice adesso ti presto dei soldi, per mia volontà, tu zitto e muto, ti do questi soldi, tu me ne ridai il quadruplo se non mi ridai praticamente io mi compro Ma poi più. neanche popolo, lei so, le dai al popolo, dai ai banchi banche, i so, soldi, sì, no? Sì, alle banche. banche, bisogna esatto. sempre dire no, ma bisogna salvare le banche, esatto. no? Esatto, le briciole ai politici, poi dice se non mi ridai, tanto matica, matematicamente è impossibile che vengano ridati, sì, eh. mi, de, mi dai le spiagge, eh, tutte le case presenti sul suolo, il suolo, tutto, l'acqua, tutto, tutto il petrolio. È quello che alla fine vediamo, cioè, non so, per, per molte persone forse non è chiaro, però se vedete com'è la realtà esterna attualmente vi quel che è tutto in mano. Non è chiaro. Ma per tu cioè... mi stai dicendo che il piteco babbo di minchia italiano non gliene frega un cazzo del Bilderberg, lui pensa solo alla finale. Eh, il, stasera, mutuo anche, il mutuo che deve pagare. Dove, no? real... dove la Juve giocherà contro Cristiano Ronaldo, re di Madeira. Ricordiamo che il Fruttenberg 2018 sarà a Madeira. Sì, diciamo Questa che... è la situazione italiana. Tu Questa stai dicendo che gli italiani sono dei piteci babbi di minchia? Eh, purtroppo sì, si potrebbe definirli così praticamente. O, o peggio, non so, gli idioti. Cioè, ha ragione Lambrinidis. Chiamali disinformati, però ormai non sapere tutto ciò. L Idiota dal greco veniva usato ad Atene per definire quelle persone che non si occupavano della cosa pubblica perché erano stupidi, no? Allora, cretini? Da Chrétien francese che vuol dire cristiani, no? Perché i cristiani erano con considerati certo cristiani, poveracci, no? Giustamente. Vabbè, tornando a noi, il capo di Ryanair, il capo di Alphabet Smith e più il più interessante, José Barroso, ex capo dell'Unione Europea, oggi stipendiato come servo ufficiale della Goldman Sachs. Questo mi ricorda un certo Mario Draghi, no? Che prima era il servo stipendiato della Goldman Sachs, adesso è il capo la BCE. La BCE, ricordiamoci, sta sopra l'Unione Europea. Abbiamo visto comunque tutti i membri della Goldman Sachs, alla fine, sono o erano membri importanti negli Stati Uniti. No, sì, no. Stati Uniti. Ah, sì, certo. Come certo. sia, come anche da noi, certo, comunque ovviamente certo, sono... Certo, certo. Però ricordiamo che anche Prodi era Goldman Sachs, c'è un elenco infinito. Prodi è quello che ci ha portato proprio con... Tanta gioia verso l'Unione Europea. Verso l'Unione che la ricordiamoci è iniziata negli anni 50 attraverso dei massoni corrotti banchieri che hanno voluto creare l'Unione bancaria europea, non l'Unione dei popoli in democrazia diretta mutuando i referendum legislativi svizzeri e il bilancio partecipativo statale del Rio Grande do Sul derivante da Porto Alegre. Questa è la storia, che solo la gabbia osa parzialmente e in maniera molto piccola percentuale esporre, Ciao. quindi il capo di Alphabet è Giuseppe Barroso, va bene. e poi Trump ci ha messo il suo omettino, anche lui, che è il consigliere per la sicurezza, McMaster, ora la Russia non c'è, ma non è che Putin sia un santo, eh? non è che è l'Iran la Russia, la Russia semplicemente non c'è perché tanto c'è l'uomo di di Trump, il quale riferirà anche a Putin, no? certo. giustamente, vogliamo ancora ribadire che in Iran le banche estere non entrano, che ti danno il 20% certo. le banche nazionali iraniane? Non, non esistono banche che non siano iraniane in Iran, e, tra l'altro hanno dei tassi anche di import poi nei, nei prodotti no? e, molto alti, quindi ovviamente loro favoriscono quello che è la loro produzione locale, no? quindi il diciamo che favoriscono quello che è il loro, il loro prodotto, invece che importare eh, come facciamo noi, rovinando ovviamente l'economia locale, le, imprese, le piccole e medie imprese ovviamente. E sempre tornando al discorso delle banche, appunto, hanno degli interessi altissimi, per questo vediamo in Iran una crescita, un boom economico veramente incredibile. E lo stesso boom che poi si era verificato in Libia, in altri paesi dove poi l'America, gli Stati Uniti e i loro, ovviamente, eh, diciamo quelli che li comandano da dietro che sono alla fine sempre gli ebrei sinistri comandano le banche eccetera eh, insomma fanno di tutto per eh, poter mettere le mani su questi stati ovviamente adesso è rimasta l'Iran, il Nord Corea che vengono ovviamente demonizzati vedremo sempre che i loro leader eh, noi ovviamente siamo, abbiamo mille filtri ovviamente i giornalisti nostri devono rispondere a quelle che poi sono le dinamiche nascoste che dicevamo prima quindi è ovvio che devono demonizzare qualsiasi leader, ehm, quindi sia il leader sia la popolazione, quindi con gli attentati giustificano eh, dei, dei eventuali attacchi, no? ad esempio in Siria adesso stanno attaccando e guarda caso ogni 8 mesi esce un terrorista siriano, poi quando avranno finito di fare stragi di bambini e civili in Siria passerà all'Iran e quindi anche lì troveranno Iran attentatori Iran iraniani cioè l'Iran Iran li ha un, un esercito potente allenato tra l'altro nel corso del però se guardi praticamente la mappa intorno all'Iran ci sono tante banderine americane no quindi c'è l'Iraq l'Afghanistan sì, però se girano le colonie l'Iran sono cazzo sì, sì, sicuramente. sicuramente se sei iraniano tu lo sì, sai sì, beh, ma in effetti eh, diciamo che ci sono stati vari step in Iran. Perché anche fatto tu il Servizio militare in Iran sai benissimo la potenza bellica iraniana, siamo cazzuti. cioè io penso che potrebbe arrivare al suolo gli Stati Uniti in Iran. Questo non lo so, però, sicuramente c'è un in una casa. È non un che noi ci auguriamo, noi siamo per la pace, per la frutta, no? Deriviamo dai primati antropomorfi che non fanno le battaglie fra di loro, perché hanno abbondanza di frutta e quindi non hanno motivi di conflitto proprio l'alimentazione la, causa il conflitto poi perché queste menti malate del bildenberg sono incatecolaminosi perché mangiano cibo sbagliato cibo a specifico che produce loro um, adrenalina, noradrenalina, dopamina e li rincoglionisce il cervello perché i rocci non sono certo frutti e poi hanno sempre di più una specie di ego incontrollabile Accumulo, vogliono l'accumulo invece che godersi la natura, no? giocare, ridere, ballare comunque amoreggiare loro devono accumulare carta o meglio bip, cioè i soldi virtuali, eh, quindi vorrei ancora ah, più che altro loro godono nello schiavizzare, perché alla fine cosa ci fa eh, chi stampa soldi con i soldi, li cioè, stampano anche sì. quindi più che altro è tramite i soldi loro vogliono il controllo e il potere sulla popolazione, una pudoria inutile, eh, cioè non hanno sì, mai certo. avuto la vera gioia, l'innola gioia no? che puoi avere durante un periodo di cui seguendo lo schema MDA di 3M. Ehm, e dire ricordiamo, che siamo, ricordiamo anche Cucina Carpotecnica di Perugia un il dottore Abbazzari Uno dei dottori più famosi qua di Perugia Porta avanti questo discorso Volevo ricordare che siamo sulla pagina Facebook La più grande pagina Facebook di controinformazione in Italia Di vera informazione direi ehm, NoCensura.com Le cose che nessuno ti dirà di NoCensura.com Portata avanti dal, anche dal portavoce Uh, ufficiale Alessandro Raffa oltre che da tutta una serie di admin che non, di cui non possiamo fare elenco perché è troppo lungo perché è una pagina talmente grossa, più like, no censura di Di Maio o di Di Battista per farvi un esempio ehm, la quale, eh, per il quale sono stato inviato speciale al Bilderberg 2014 a Copenaghen 2015 a Innsbruck e 2016 a eh, Dresda Ricordiamo che la risposta al bildenberg è il fruttenberg, che per esempio ci sarà un fruttenberg a metà giugno in Puglia, organizzato da Fabrizio Dresda lo spartano, detto lo spartano, perché di Taranto, Taranto è l'unica colonia di Sparta fuori dalla Grecia, poi ci sarà a fine agosto un altro fruttenberg, la locanda del, del Galluzzo. Eh, io direi anche di prepararvi perché eh, cominciate a diventare autonomi a livello alimentare, cominciate a, eh, no, a trovare e eh, piazzare fruttevi ovunque, cominciate a trovare questo perché tra un po' ci sarà un bel problema, Cioè, non so se avete visto in India, no? quando hanno praticamente bloccato eh, la possibilità di ritirare gli ATM, è stato un casino della madonna, quindi 40 morti, la gente che si azzuffava, perché è quello che succederà poi anche in altre nazioni, compresa l'Italia, quindi dobbiamo prepararci all'eventualità che sparirà il Comunque contante. Smentiamo tutte le puttanate che girano sul build, che sono satanisti, che si stuprano la vicenda, cioè quelli sono i servi dei banchieri, punto, attuano, portano avanti il, la politica della confusione perché non si parli del signoraggio bancario definito dal grande maestro Giacinto Auriti. Cioè, voi se volete capire come va il mondo dovete studiare solo due o tre cose: Giacinto Auriti, Armando Tedia e il bilancio partecipativo statale dello Grande Do Sul e il referendum legislativo svizzero. Basta, tutto il resto sono cazzate. Per esempio, l'11 settembre, sì, è ovvio che è stata una demolizione controllata, perché mi spiegate come è caduta la terza torre? è stata... Parenzo? È stato David Parenzo, lo spirito di Parenzo? O è stato Paolo Attivissimo a far cadere la terza torre? Vabbè, la terza torre, dai, il World Trade Center uh, number 7 è caduto senza nessun aereo che si è scantato, ha detto qualche residuo, è Parenzo, forse Parenzo era lì vicino, nei pressi. No, veramente, credere che il 11 settembre sia stato il lavoro di, degli attentatori è una follia, cioè è un, da, un malato Ma come? mentale. Dai, il luogo cioè, che Cioè, tre fatto... torri buttate da... Da due no, presunti dai, adesso, aerei. Non, non esagerare, perché il luogo più osservato al mondo, che è il Pentagono, ha, abbiamo mille foto, mille video dell'aereo che pentagona nel Pentagono, no? Sì, non mi pare neanche una. Cioè, perché hanno fatto vedere le immagini di quegli aerei e non quelli del Pentagono? Ah, no, C'è solo una foto, con 10.000 10 mm -hmm. videocamere, e che tra l'altro non si vede niente. Esatto, ma è strano, eh. Per non parlare degli attentati in Europa, che sono ridicoli, non si vede ne tanto ma scusa, no? ma, sangue, eh, poi morti. dicono che è stato quel Bin Laden, no, fra cioè, l'attentato. Ma che io sappia, no? la famiglia Bush, chi sono i più grandi amici della famiglia Bush? La famiglia Bin Laden, no? Sì, sì, esatto. Ma loro pensavano sta, che stavano, stavano in stavano America lì, durante l'attentato. E come ah. mai, durante il blocco degli aerei, che nessuno poteva entrare e uscire dagli Stati Uniti, loro presero sì, tranquillamente... Poi, guarda <ride> caso, quel giorno c'era un'esercitazione militare in cui volavano altri aerei, quindi non si cioè, stanno diciamo eh, intercettazioni che dicevano ma, oh c'è la, la partita, la... dobbiamo andare Real Madrid Real Madrid e dovete diciamo... dire che i sionisti sono i veri padrone l'abbiamo detto, ma non i sionisti in quanto sionisti, non fatevi abbagliare abbaccinare, sono i Rothschild e il signoraggio, il, sionista, il sionismo è stato toccato dai Rothschild per fare confusione sul signoraggio, non cadete nel trappole e fatevi anche, non fatevi la barba perché farsi la barba fa male con le mette. No, c'è stato uno che ha commentato, fatevi la barba, ma sarà un piteco che è già pronto a vedere la partita. <ride> Astro piteco oppure uh, un piteco? del dettiano. Che altro vogliamo dire ai nostri amici di No censura? No, vogliamo altri. dire che ci sono degli eroi, che non sono dei piteci, che vanno We Are Change tutti gli anni. Addirittura We Are Change sono olandesi e vanno negli Stati Uniti quest'anno. Info War di Alex Jones, che sono americani e li si giocano in casa quest'anno, ma tutti gli anni, guardate, 4-5 Bilderberg consecutivi vengono fatti in Europa prima di fare Bilderberg statunitense. Quindi Alex Jones manda i suoi ragazzi. E, ovviamente eh, anch'io sono stato con dei eh, blogger, praticamente sono quello che ha fatto più Bilderberg in assoluto e, e sono capofrutta Max Gaetani. Capo. Il dottor Abbazzari. E che altro dice Char capofrutta Charlie, posso... Charlie Shelton di um, The Guardian, ripetiamo ci sono e poi li dobbiamo lasciare perché il dottor Abbazzari deve fare una, una grossa conferenza nella più grande libreria um, dell'Umbria, la libreria del papà del no, no, di Lorenzo no, La libreria che no, no, eh, la libreria grande della Locanda del Galluccio. Allora, John Elkan cioè non vede la finale di Coppa dei Campioni. Champions League perché deve andare a leccare il culo al Bilderberg. Fabiola Gianotti, capa del CERN, Sandro Gozzi, il capo di Renzi, um, i giornalisti italiani, Servi, Servi, Servi, la Gruber per la 7, Molinari per la stampa, Severnini per il Corriere, in più ricordiamo, vuoi dirli tu, gli stranieri, vuoi ribadire tu, Henry John Kissinger, Kissinger. lui che ha ucciso personalmente Allende, no? Mm -hmm. Salvador Allende. Poi, poi c'è Rivera di Ciudadanos, poi Christine Lagarde, la più grande Lagarde. prostituta mondiale, Christine Lagarde, poi il capo di Ryanair, Ole Harry. poi il capo di Alphabet Smith. Il capo di Alphabet, ragazzi, non è, non è una cazzatina Alphabet. E... Mamma mia, che altri nomi che stanno qua, Giuseppe Barroso, ex capo della Unione Ue. Europea attuale attuale servo di Goldman Sachs Goldman Sachs che è veramente una è indescrivibile per quello che ha combinato a livello mondiale. Non se lo sapete anche quando ovviamente dicevano tutti di comprare i titoli di Goldman Sachs no? Ilana, <ride> e il giorno dopo. La nostra dopo... amica Ilona Ciao, Ilana e Goldman Sachs che suggeriva, la tripla aveva no? Insomma, insieme ad altri, poi certo, è crollato ovviamente certo, per, certo. per fortuna che c'è un magistrato Ruggero Atrani che sta portando avanti una grossa battaglia che ha perso in primo grado ma che in secondo grado vincerà perché è notorio che i giudici di primo grado sono dei bambini dell'asilo che fanno praticantato usando le cavie, gli imputati come cavie. Già in secondo grado cominciano a essere quasi adulti, poi in Cassazione sono adulti e ribaltano sempre le sentenze di primo grado. Ma poi stavo pensando quanto è grande infatti l'impotenza di tenere di fronte a tutto ciò. Cioè, voi pensate che la banca Etruria, la signorina Boschi, carissima, che ha praticamente rovinato e mandato sulla strada centinaia di, eh, anzi migliaia di famiglie, addirittura è stato uno che si è eh, suicidato in seguito a quelle piccole perdite cioè hanno perso praticamente tutto perché lei prestava, buttava e quei soldi sono spariti quei, dei risparmiatori, e questi ancora sono al governo eh, inoltre abbiamo come ben sapete governi non eletti, ben tre governi non eletti mm. quindi non so, volete altre prove del fatto che Letta, eh, non sono muti, veramente i politici che prezi, comandano e eh, nemmeno noi? esatto, no, quindi non siamo noi che possiamo votare i politici ma sono i politici che vengono messi ancora dall'alto no? e quindi chi, sarà mai, eh, chi saranno mai queste persone che mettono i politici al governo ovviamente sono quelli appunto dei che... emeriti babbi di minchia dei babbi di minchia come dice Max Gaetano li chiamerei delle teste di cazzo che sono non... al, eh, al potere reale quindi sono quelli appunto del Bilderberg della della trilaterale, commissione trilaterale, delle, CFR, delle persone ehm... che ovviamente comandano realmente, no? che ovviamente sapete che sono. E lì. per i eh, trampisti putiniani, ricordiamoci che al Bildern c'è un uomo di Trump che poi riferirà tutto a Putin, quindi è inutile che fate queste robe, queste sceneggiate, Trump, Putin, qua c'è solo l'Iran che ha le banche che ai propri correntisti danno il 20%, Putin e Trump… Cioè, Trump è il capo degli Stati Uniti. Avete presenti quelli che esportano la democrazia? E Putin è quello che segrega gli omosessuali, che li sevizia. Cioè, eh, ma le persone, persone Ma state ancora... bene? Macron? ci chiedono di Macron? perché molti chiamano la zanzara di Cruciani dicendo ma sto Macron, no? Che poi Cruciani gli piace molto perché si è sposato una milf. Eh, cosa credete che sia? È, uno, è colui che promuove l'Unione Europea, Macron, ma, cioè, ma come stiamo messi? Macron è proprio lo schifo dello schifo dello schifo, eh, un po' come l'Alde, eh, il gruppo Alde nell'Unione Europea. Eh, che altro dire? Ci hanno chiesto dei vaccini, eh, ovviamente noi siamo solidali con il medico eh, Gava che è stato, gli hanno rotto le palle il... La, la, come si chiama l'ordine dei medici, ricordatevi che non è radiato, nessun medico può essere radiato dal ridicolo ordine dei medici, perché basta fare um, opposizione giuridica, andare in tribunale e dire che quei coglioni dell'ordine dei medici vi hanno radiato, perché la radi uh, non, è più in, è sospesa, non è più in vigore, quindi non è radiato Gava, esercita, continua a esercitare e continuerà a esercitare. Quindi che dirvi, eh, guardatevi andate su YouTube su Facebook. Cercate il video Beppe Grillo Vaccini. Facciamo vedere anche che... l'esimio presidente qui, Macron... neoletto no, ne francese. Come Macronne, vedete, fanno, fanno il simbolino della piramide perché tanto ormai. Eh, diciamo che la popolazione europea è talmente stordita che loro ormai escono a luci del sole sanno che ormai ah, hanno strapotere. Me, hanno imparato da Silvio e quello era un, ah, era, un altro, altro, altro angolino, non era uh, tiramidi, ok. Per quanto riguarda appunto tutti questi finti no, come Macron, eh, speriamo che riusciamo a, a, piano piano a ribaltare le cose perché comunque stanno aumentando anche i vegetariani, i vegani, fra cinque anni saranno molti di più. Secondo studi israeliani, quando un certo tipo di nicchia arriva al 14%, inizia la rivoluzione pacifica e culturale, quella che voleva Armando Delia, la rivoluzione alimentare. Ma non è una cultura mangiare le carcasse d'animale? No, è totalmente è. ascientifico, mm. eh, Giorgio Calabrese è il rappresentante della scienza Ma scientifico, questo, questi canini taglienti non sono la carne? No? Ah, esce il sangue se schiaccia il canino, mm, mm, il sangue. Che dirvi, eh, questa è la pagina facebook non le cose che nessuno vedrà in non la più importante pagina di controinformazione in Italia e continuate a seguirla, diffondete il video, diffondete la pagina, fate mettere like sulla pagina perché è importante, dietro c'è gente che si fa un culo così a gratis e ehm, è l'unica pagina che veramente divulga la lotta al signoraggio, l'unica pagina grossa che divulga 3M cioè la vera scienza dell'alimentazione, il metodo, il protocollo nutrizionale MDA, ed è l'unica pagina che è favorevole al referendum legislativo moneta intera che abbatterà il signoraggio svizzero se i piteci, anche svizzeri no? che seguono il calcio, che gli interessa solo se Gattuso è passato a allenare la Primavera del Milan, si metteranno a diventare attivisti dell'iniziativa moneta intera che abbatte il signoraggio svizzero ed è questo il modo di uscirne come alcuni ci chiedono come uscirne ovviamente prima di tutto con l'informazione cioè cercare di informarvi e fare buona informazione anche voi diventare attivi nell'informare gli altri effettivamente inoltre come uscirne max che dire allora innanzitutto eh, appunto capire la truffa del signoraggio vi consiglio anche di vedere qualche video di Aldo Pironi che spiega eh, come siamo finiti alla fine ingabbiati in questo sistema quindi capire da dov'è che è nato l'ingabbiamento dal, dal discorso dell'anagrafe, discorsi lunghi. Guardate il video di Aldo Pironi. Comunque, chi non studia 200 riti eh, ad Atene veniva considerato un idiota, secondo l'esco oh, è quello un po' di secoli dopo in Francia. L'idiota è colui che non, non è il libro di Dossi è colui che non studia il signoraggio eh sì. e poi magari si occupa di politica. Ti di politica e non sai all'atto dell'emissione di chi è la proprietà della moneta? Diciamo Real anche... Madrid, Real Madrid, Real Madrid, la, la Fuenca... Ma, diciamo anche alto. quanto costa, ad esempio, alla banca stampare qualcosa come questo, no? 20 centesimi. 20 centesimi. Però 20 viene addebitato allo Stato per l'intero valore viene debitato allo Stato, ma questa non è moneta del popolo scusa, cioè loro creano moneta dobbiamo chiudere che dobbiamo intesi. andare alla libreria grande del papà di Lorenzo Mariucci, del Galluccio è la libreria e... Capore, non è la libreria di Sì, ma qua è tutto di Lorenzo Mariucci però Marucci. noi sponsorizziamo il Galluccio perché la locanda del Galluccio è quella in cui a fine agosto si terrà il famoso Frutteberg, in cui noi molto segretamente saremo pubblicamente lieti di invitarvi e' um, è un raduno in cui praticamente mangeremo da Dio, quindi cucina carpotecnica, ripeto mettete un like a cucina carpotecnica e, e inoltre impareremo a costruire le cupole geodetiche che ci permetteranno di costruire, di creare eh, frutta tropicale eh, in un ambiente anche non adatto, quindi queste Megacupole, no? spieghiamo come funziona la Le cupole geodetiche sono le più avanzate strutture abitative e nonché serre, rese popolari da Richard Buckminster Fuller negli anni eh, '50 e eh, purtroppo, un po' come per l'alimentazione, ingegneri e architetti non le capiscono perché, mm. appunto, non c'è impatto ambientale. Sono poco energivore, cioè basta Autonomo niente per riscaldarle certo. come gli iglu, no? Come pensate che gli eschimesi possono vivere negli iglu? C'è cioè un, cioè una, una, una cupola uh... sì, loro sono elettrica? La stufe... No, loro sono la stufetta, sono 37 gradi, entrano dentro, riscaldano l'ambiente, l'aria trova una curva, scende e riscalda anche di sotto, grazie alla porticina e alla finestrella. Quindi pensate che un'intera foresta tropicale, l'Eden Project in Inghilterra, è riscaldata con energia minima in Inghilterra, dove l'inverno è rigido. Esatto. Chiudiamo dicendo che appunto John Elkan non va a vedere la finale perché deve andare a fare il servo al Bilderberg, quindi a questo punto ti siamo Real Madrid. Cristiano Ronaldo, re di Madeira, speriamo che asfalti John Elkan, esponente perché la Juve è la squadra del Bilderberg a questo punto. No? Ragazzi, chiudiamo con questa diretta, ricordiamo che siamo alla pagina, ci suggeriscono anche la Tesla Car o Tesla lo scienziato, eh, Beh, andate anche... a studiarvi anche Tesla, effettivamente. Certo, certo. cioè tutta la tecnologia attuale non sarebbe qua ora se è non certo. fosse stato Tesla. Praticamente. Certo. Comunque, grazie a tutti, da eh, grazie a tutti. Max Gaetano, Max Gaetano, Max Gaetano Capofrutta e il dottor Abbazzari. Vice, vice Capofrutta Andrea Abbazzari. Ricordiamo, questa è la pagina Facebook nocensura.com, le cose che nessuno vedrà di nocensura.com, la più importante. Pagina di controinformazione in Italia, l'unica che combatte seriamente il signoraggio bancario dei Rothschild, che non sono ebrei, ma sono aschenaziti, cioè sono degli asiatici convertiti all'ebraismo fintamente per poter fare il signoraggio che loro avevano imparato chissà da chi, dai gesuiti, da, da, dai templari, non ce ne frega, addirittura dicono i faraoni o quello che è. Cercate i video di Giacinto Auriti su YouTube, Giacinto Auriti, lui è il vero profeta, del signoraggio, colui che vi svelerà l'inganno globale, o addirittura il, lo spettacolo di Beppe Grillo, Apocalisse morbida del 1998, Cerca Grillo allievo di Auriti, il maestro di Grillo è stato Auriti nel 1996, seguì tutti i corsi del professor Auriti, ah, ci sono anche immagini assieme a convegni, cercate Beppe Grillo e Jacinto Auriti. E, Uh, cercatevi i pezzi migliori di Apocalisse morbida del 1998 dove Grillo uh, cerca di spiegare gli insegnamenti di Auriti ovviamente l'originale è il numero uno cercate Auriti su Youtube e venite a Guardia Grele uh, quando ci saranno le commemorazioni del grande professore una uh, ad agosto ma la, uh, che ricorda il giorno della morte ma ricorda, noi faremo, organizzeremo anche il giorno della nascita e l'8 marzo per ricordare la grande e mitica denuncia che fece il professore contro Banca d'Italia, rappresentata a quell'epoca da eh, Ciampi, fece le famose cinque denunce penali, ehm, truffa, usura, falso in bilancio, istigazione al suicidio, e, mi scordo sempre la quinta, comunque eh, queste, queste diciamo, denunce penali venne risposto al professore dal eh, procuratore capo. Se, professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del delitto, però eh, non riusciamo a capire, eh, non riusciva il procuratore a capire ehm, dove, non, il dolo, cioè, secondo lui non c'era il dolo perché la, lo facevano ingenuamente. E, e quello gli disse eh, il, grande, il grande giurista: disse a questo ragazzino, chiamiamolo così, ma ehm, la continuazione del reato non è un esimente, è un aggravante. È un aggravante e poi la buona fede la vogliamo supporre fino a ieri facendo finta di essere nati domani, ma la buona fede c'è fino al giorno della denuncia, dal giorno della denuncia in avanti non c'è più la buona fede. Ragazzi, nocensura.com vi saluta, Max Gaetano Capofrutta, dottor Abbazzari di Perugia, ragazzi forza Madrid perché l'Elkan, l'Apo la la, Elkan è andato al Bilderberg. che schifo ciao a tutti bye bye